Eccomi, allora buonasera a tutti. Eh, innanzitutto vorrei salutare i cittadini eh, con cui ci siamo visti anche recentemente, proprio a dimostrazione del fatto che in realtà, a differenza magari di quanto può ehm, essere emerso dagli interventi dei consiglieri di opposizione, eh, non è vero che non c'è stato un confronto molto tranquillo, molto leale con i proponenti, eh, confronto che si basa innanzitutto eh, sul rispetto nei confronti di una tale proposta, rispetto perché eh, anche noi siamo capaci di comprenderne il valore, di comprenderne la sostanza anche dal punto di vista tecnico, quindi apprezziamo il lavoro fatto da tutti, anche da chi questa proposta l'ha eh, sviluppata e anche il lavoro che hanno fatto nel, nel coinvolgere le 8 persone che poi hanno sottoscritto questa eh, proposta. Eh, mi dispiace anche quindi che… Ehm, il nostro aver presentato un atto eh, sia stato interpretato come un gesto ridicolo per me ridicolo non lo è perché eh, è un atto che è il frutto innanzitutto di un impegno preso con i cittadini nel corso delle commissioni eh, varie commissioni che si sono svolte nell'ultimo anno nelle quali ripeto il confronto è stato eh, sereno e tranquillo almeno da parte nostra e soprattutto mai mai eh, ha avuto come obiettivo quello di eh, ridicolizzare il lavoro che è stato fatto, al contrario eh, noi con quest'atto mettiamo proprio in evidenza quelli che sono i tanti punti che come è stato già detto anche dal consigliere Stefano sono assolutamente accoglibili eh, di questa proposta e eh, questi punti sono stati eh, diciamo, eh, elencati in questo ordine del giorno. È chiaro che è un ordine del giorno che è collegato ad una delibera ed è un indirizzo politico che ovviamente eh, noi eh, vigileremo affinché la Giunta, quindi la Sindaca e tutti gli assessori coinvolti in questa situazione eh, diano seguito ed attuazione a questo nostro indirizzo. Poi se le opposizioni non vorranno votarlo perché lo reputano ridicolo, liberissimi eh, di farlo. A noi sembrava un modo eh, sia da una parte per riconoscere il grande lavoro fatto dai cittadini e dall'altra proprio per dare un indirizzo chiaro su quali sono i punti di, questo, di questa proposta che invece vorremmo fossero eh, diciamo <coughs> presi eh, a riferimento nel proseguimento delle attività che l'amministrazione dovrà portare avanti. Dovrà portare avanti perché eh, per noi il nodo della stazione di Tiburtina è un nodo importante, tra l'altro rientra in quello che eh, chiamiamo l'anello verde, e ehm, di fatto quindi eh, tutta l'amministrazione ci sta eh, lavorando e si tende appunto a modificare quello che è un, eh, un sistema di assetto eh, di quell'area che come abbiamo detto più volte ormai è assolutamente eh, superato. Quindi eh, nell'ordine del giorno noi eh, facciamo, elenchiamo proprio i punti fondamentali che dovranno essere eh, presi in considerazione, e eh, soprattutto poi chiediamo, visto che eh, come è stato ricordato da qualcuno nelle commissioni i eh, dipartimenti hanno espresso il loro parere negativo e questo io l'ho più volte ribadito che che ne dica anche la consigliera grancio noi non abbiamo mai fatto accuse nei confronti di nessuno non, nessuno si è mai permesso dei consiglieri di rivolgersi eh, in maniera offensiva nei confronti dell'architetto se ci fu una eh, dichiarazione fu da parte di persone di non membri della commissione. Comunque detto ciò, lo volevo sottolineare perché ci mancherebbe offendere un professionista. Appunto chiediamo ai dipartimenti di approfondire eh, tutti questi punti anche dal punto di vista tecnico, perché quello che veniva rilevato in quei eh, diciamo, eh, pareri era che eh, questi contenuti non fossero sufficientemente sostanziati da eh, eh, diciamo, eh, studi eh, tecnici, quindi noi neanche ce lo aspettiamo ovviamente da una proposta di cittadini che già hanno fatto tantissimo e hanno quindi presentato all'amministrazione un progetto molto ben definito e dettagliato, però appunto siccome dai pareri si evidenziava che mancavano questi approfondimenti tecnici, noi chiediamo che questi approfondimenti vengano fatti proprio per armonizzare tutti i punti elencati nell'ordine del giorno con i contenuti sia dal punto di vista urbanistico che trasportistico che ambientale che già l'amministrazione sta sviluppando nell'area della stazione Tiburtina. Un, punto, un altro punto dell'ordine del giorno riguarda proprio invece il confronto con i eh, proponenti, eh, confronto che se, eh, che se c'è stato fino ad oggi, secondo noi, proprio in virtù di questa grande eh, loro disponibilità e questo grande impegno, non deve interrompersi con la giornata di oggi. Quindi noi non stiamo dando pacchie sulle spalle a nessuno e non stiamo dicendo ci siamo visti a rivederci, si conclude qui, ma stiamo assolutamente prendendo un impegno affinché nel proseguimento delle attività amministrative per lo sviluppo del piano di assetto della stazione Tiburtina si mantenga vivo e costante questo confronto sia con il comitato diciamo proponente della proposta di delibera ma anche con la cittadinanza coinvolgendo i due municipi interessati dal progetto quindi il secondo e il, il secondo e il quarto municipio e eh, proprio per far sì che questa delibera, questa proposta di delibera non cada nel vuoto ma venga gli venga dato il, lo spazio che merita anche nel proseguimento eh, delle attività eh, in corso io so che avevo solo 5 minuti, spero di essere rimasta nei tempi. Grazie Presidente.